E benvenuti a Budapest! Hola, buongiorno! Nini. Questa mattina iniziamo da davanti il Ponte delle Catene che è in ristrutturazione, quindi non si può accedere. Sta bellino. Quindi saliamo su al castello. Questa è la funivia detta da proprio davanti il Ponte delle Catene: c'è cioè la funivia per salire oppure accanto alla funivia si attraversa la strada ci sono le, scalì, le scalette e si sale tutto su a mio avviso è più bellino perché si passa attraverso quei ponticelli e si può vedere tutta Budapest dall'alto, quindi io consiglio andiamo io direi brunch goals oh yeah. <susurra> Dai no, no, no, sono pieno di cose spero. dai no, ci... oh, <ride> <ride> dai dai dai no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, eh, eravamo davanti al Parlamento Ferma. Sei lontanissimo. sono lontanissimo ma mi metti l'ansia 3 2 1, 1 2 3 Oddio oh. ti ho fatto il culo che sono scorso no si sì, si sì. Silvia hai rinato qualcosa di buono sì. E abbiamo preso questo, è un dolce abbastanza tipico ungherese, questo è al cioccolato ma in realtà il tipico è con i poppy seeds, i semi di papavero e la vaniglia se non sbaglio E poi questa brownie, Grazie, io, <ride> io quando vedo una torta al cioccolato impazzisco quindi assolutamente yes for me yes Sei è piaciuto? No. Buonissimo! Te lo c'è volentieri, guarda. E a No, no, dai. No Golden Bike ho lasciato un pezzettino migliore <ride> questa sera ho ri ristorante greco ho riperso, ho riperso le sale le sale sono alla fine eccole qua eh, diceva tutto è tutto riservato è tutto riservato Oggi un pochino più tardi, anzi è il primo pomeriggio perché abbiamo pranzato eh, a casa con mio papà e ora siamo usciti a, a fare un bel giro. Abbiamo delle mete mangerecce. Basta! Abbiamo già individuato il prossimo posto. Io dicevo che in montagna quando si va si fa fare le passeggiate per raggiungere un, la baita dove mangiare, ma mi sembra che. Sì, sì, un, un po'... po, po <ride> Comunque su Instagram mi state chiedendo se eh, Budapest è visitabile anche in inverno, le temperature. Allora, è freddo. È un pochino più secco rispetto all'Italia, quindi è sopportabile. Però c'è vento, però è vento, è vento eh. ed è freddo. Io ho 5 strati addosso e ho freddo. Quindi, come ogni città ovviamente diventa un... corri da un bar all'altro per riscaldarti, però è fattibile, ma soprattutto in realtà Budapest, ed è una cosa che io amo e apprezzo tantissimo, è si visita molto bene a piedi. Cioè è, è grande, però ti fai una mazzata. perché comunque cammini tutto il giorno, per una da un posto all'altro, però è fattibile cioè le, eh, i luoghi di interesse non sono poi così lontani non devi affittare macchine né nulla ti puoi muovere con i mezzi indubbiamente però noi riusciamo sempre a visitarla tutta abbastanza bene eccetto la cittadella che sì lì ci vuole, ci vuole il mezzo pubblico per arrivarci um, però si riesce, si riesce davvero a raggiungere quasi tutti i luoghi anche camminando cosa che consiglio con questo freddo Top merenda oggi salata un bel tan, tan, tan, tan. Eh, aspetta wow, wow bello pieno bellissimo Tanta roba il pane è figo eh. alla fine ci hanno sì, fatto sì, il pane, pane eravamo proprio no volevamo volevamo i i, granelli, i, i sesamini, i, i sesamini, sesamini. instagrammabili questa sera siamo venuti a fare l'aperitivo in questo cocktail bar, The Duchess, guardate che vista dal rooftop, spettacolare, super consigliato! Okay. Grazie! A non dirlo mai a Giacomo, ma che scherzi, guida! Buongiorno, stiamo per uscire, volevo farvi vedere il mio outfit perché ne sono completamente innamorata. Guardate questa salopette di. Uh, tipo vellutino, uh, eccolo qua, che bello! Che ho messo sotto un uh, collo alto nero e le calze nere con questo calzettone che avevo comprato l'anno scorso da Calcedonia. E metterò con questi stivali. Per fortuna, stiamo fuori poco, andiamo soltanto a prendere un caffè e torniamo perché diciamo che ok, uh, non ci fare le scampagnate o oh, i 50.000 passi che stiamo facendo al giorno è una foresta in mezzo alla città bellissima, bellissima estero facciamo oh ci sono anche le moscerini wow well, ma oggi ti sei vestita in base al posto eh. è il posto che si è gestito in basket hai ma... ragione siamo totalmente sono in Match, vabbè. Paglietto o paletto. Paglietto. oh Che spettacolo non è questa città.